Cari naviganti, bentornati, 54esima puntata del colonne d'Ercole. Allora oggi, nella puntata di oggi e anche nella prossima, analizzeremo un po' quella figura strana, enigmatica e carismatica sicuramente per tanti versi che è Stanley Kubrick, in particolare ovviamente lo tratteremo secondo quello che interessa più a noi, cioè eh, parlando di colonne sonore, del suo rapporto, quasi sempre travagliato e quasi sempre problematico con i compositori delle sue colonne sonore quando c'è stata una colonna sonora perché in molti casi vedremo che in realtà una colonna sonora non c'è stata è stata rifiutata, è stata cambiata, ne è stata venuta una minima parte insomma vedremo un po' allora perché ho chiamato questa puntata Kubrick il regista nemico dei compositori? in realtà lui era nemico un po' di tutti nel senso insomma, che era una persona abbastanza d'indole misantropa con un carattere abbastanza chiuso uno che non amava le interviste non amava molto incontrare perfino i suoi insomma, non amava incontrare pochissime persone diciamo Kubrick insieme a Scorsese e Tarantino sono sicuramente i miei tre registi americani preferiti la capacità che ha avuto Kubrick che tra l'altro sullo stesso Tarantino ha avuto molta influenza la sua capacità di spaziare tra generi diversi e lasciare in ognuno di essi una traccia così forte, così indelebile, è senz'altro un unicum nella storia, nella storia del cinema. La maniacalità e la precisione di Kubrick sono ormai pura leggenda, così come le sono le sue trovate tecniche, la sua capacità di superare i limiti della tecnologia cinematografica del suo tempo e la simmetria delle sue inquadrature, Insomma, famosissima quella di Shining, ma insomma... Ma, ma vale così per quasi tutti i film soprattutto della seconda parte della sua, della sua produzione non per niente probabilmente sapete che c'è una leggenda metropolitana che vuole che Kubrick sia stato il regista dietro il finto o il presunto finto al lunaggio lunare del 1968 in tanti dicono: non siamo mai stati sulla luna è tutto stato creato in uno studio cinematografico la direzione di questo studio cinematografico sarebbe stato appunto di di Stanley Kubrick che appunto per le sue capacità anche tecniche di cineasta di, di, pre, di prevenire anche e I tempi di superare difficoltà tecnologiche che ci potevano essere, sarebbe stato l'unico, come dire, capace eh, di poter rendere credibile l'incredibile agli occhi di tutto il mondo. Ma da dove deriva fondamentalmente questa leggenda metropolitana? Deriva fondamentalmente dal fatto che eh, nello stesso anno in cui c'è stato l'allunaggio, ovvero, presunto che sia, non, non ci interessa in questa sede, Kubrick ha girato 2001 Odissea nello spazio, eh, come ho detto prima superando una serie di questioni tecniche anche dal punto di vista meramente cinematografico sulla credibilità della scena che erano veramente straordinarie. insomma, quindi questa cosa ha portato all'abbinamento, ma di 2001 Odissea nello spazio parleremo meglio la prossima volta. Oggi invece ci limitiamo, come dire, a una panoramica sulla sua produzione cinematografica con ovviamente un focus particolare su quello che ci interessa, cioè sulle, sulle colonne sonore. Eh, allora, intanto è curioso che una carriera quasi cinquantennale come quella di Kubrick abbia prodotto solo, tra virgolette, 13 film. Verrà anche, insomma, che tanti di questi film sono stati veramente delle pietre miliari, non solo del, del, cinema, eh, del cinema di Kubrick, ma del cinema... Tu perché così pochi film? Innanzitutto perché la preparazione che lui faceva per i film era lunghissima ed era estenuante, poteva durare anche due anni, tre anni di preparazione in certi casi. Eh, la, la preparazione o pre-produzione è un qualcosa che la maggior parte del pubblico fondamentalmente ignora, eh, ma è una fase molto importante e molto lunga e molto dispendiosa del, del processo di creazione di un film. Non si limita solo ovviamente nella scrittura del soggetto della sceneggiatura, insomma questo... Eh, questo è fin troppo evidente, ma, si, ma serve proprio per capire anche lo sforzo produttivo che, che, che, che servirà, cioè serve a fare i sopralluoghi, a, a trovare le location, eh, a, a, a porsi prima la soluzione di tutti quei problemi che poi verranno durante la fase di, fase di ripresa e, e fare in modo appunto che questi problemi non sorgano Durante le riprese, cosa che comporterebbe un aggravio di costi sulla produzione, cioè fermarsi perché c'è stato un problema che prima non è stato considerato o perché banalmente serve una location che prima non era stata prevista, dal punto di vista produttivo, produttivo sarebbe, sarebbe devastante. Insomma, quindi tutte queste cose vanno considerate nella fase di pre-produzione. Io divido la sua produzione cinematografica, i suoi 13 film fondamentalmente in tre parti. I primi quattro film, che pur essendo degli, degli ottimi prodotti cinematografici, sono dei film abbastanza abbastanza tradizionali, poi i tre film che secondo me sono quelli della, come dire, della produzione di mezzo, cioè eh, Spartacus, Lolita e Dottor Stranamore, Spartacus in particolare sarà importante per l'evoluzione musicale del suo linguaggio cinematografico, lo vedremo, lo vedremo più avanti, e poi quello che sempre nella mia personalissima opinione per quello che può valere è Il Trentennio d'Oro, cioè quello che va dal 1968 al 1999, nel quale lui sforna sei capolavori incredibili come, in ordine cronologico, 2001 di hanno Spazio, Arancia Meccanica, Barry Lyndon, Shining, Full Metal Jacket e Ice White Shot. Eh, al netto di ogni gusto personale, almeno quattro di questi sei film sono pietre migliaia della storia del cinema e su questo credo che pochi potrebbero trovare, trovare qualcosa da, da eccepire. Ma partiamo dall'inizio, Kubrick era un grandissimo appassionato di musica classica ma anche contemporanea, anzi considerate una cosa, quella parte della sua produzione che usa musiche di Ligeti e, insomma, di tutti questi compositori della prima e in parte addirittura seconda metà del Novecento, eh, in realtà eh, ai tempi era musica veramente contemporanea, quindi lui vuol dire che lui oltre a conoscere i grandi classici che andavano veramente da Mozart, da Mozart in avanti aveva, era veramente un grande appassionato di musica, anche contemporanea, che poi col tempo è diventata musica, musica classica. Ne eh, era un profondo conoscitore, al punto che tutto sommato lui non vedeva la stretta necessità di averne i suoi film una colonna sonora originale. Infatti. Tutte le, le sue le score per i suoi film hanno avuto sempre esiti complicati e abbastanza travagliati. Cioè In sostanza, lui diceva: È stata scritta così tanta musica che gli sfuggiva la necessità di avere una score originale, cioè basta prendere la musica, trovare la musica adatta a quello che è l'esigenza cinematografica, visiva, estetica, artistica del, del regista. Anzi, lui diceva una cosa anche peggiore, se vogliamo per, per noi poveri compositori, cioè lui diceva fondamentalmente, ma eh, per quanto siano bravi i compositori ci sono oggi, nessuno mette in dubbio, ma tu vuoi mettere chi potrebbe essere messo al paragone di un Beethoven, di un Berlioz, eh, di un Mendelssohn, di un Wagner, eh, eccetera, eccetera, insomma estetica appunto che poi lo ha portato a fare una serie di scelte artistiche produttive molto, molto estreme allora come ho detto la prima parte della sua produzione sui primi quattro film sono dei film tutto sommato tradizionali ancorché dei film molto belli girati molto bene e, ma anche al punto di vista della corona sonora come dire non ci, non ci danno particolari, particolari suggestioni e particolari stimoli diciamo così io credo che invece sia focale nella sua produzione Spartacus del 1960, qui vediamo qualche, qualche immagine, con la colonna sonora scritta da Alex North, eh, che vedremo molto meglio la prossima puntata quando parleremo di 2001 Odissea nello spazio, eh, che è stata un'ottima un score, eh, non molto amata dai suoi compositori contemporanei, i compositori contemporanei di Alex North, probabilmente perché North aveva usato veramente de, de, de, delle, delle suggestioni sonore molto particolari, molto originali, aveva usato alcuni strumenti che si usano relativamente poco, ancora oggi, tipo il sarusofono, insomma, quindi tutta una serie di, Ehm, di strumenti che davano un timbro molto particolare e anche molto originale a questa, a questa score ma aveva usato anche l'ondolin cioè che è fondamentalmente uno strumento elettronico non era il primo primo come dire, il primo il momento in assoluto che veniva utilizzata la musica elettronica nel cinema Mario Nashimbiene l'aveva fatto anche qualche anno prima e un giorno prima o poi dovremmo parlare di Mario Nashimbiene che è stato... Un talento incredibile nel nostro film, misconosciuto per certi versi, almeno al grosso pubblico, ma con una produzione veramente, veramente incredibile. Ma... Ora, senza entrare nel dettaglio delle musiche di Sparto, di cui magari potremmo parlare una, una volta prossima, vi, vi basti sapere che quello è il musicale. È stato un film molto importante per lui perché è stato il momento in cui lui ha capito. Che la funzione della musica nel film non era semplicemente un commento, ancor che, ancor che bello, ancor che ben fatto, magari con, con dei bei temi, ma che potesse essere veramente un grossissimo, un fortissimo alleato per il regista. Nel 1971 esce Arancia Meccanica, film incredibilmente visionario, incredibilmente avanti per, per tantissime cose, insomma, che tutti abbiamo, credo, visto e tutti abbiamo amato visceralmente. In questo film Kubrick usa delle musiche classiche, fondamentalmente di Rossini, di Beethoven e anche di Elgar, che peraltro era, era ancora abbastanza un compositore contemporaneo a quei tempi, eh, e le usa però passando attraverso il sintetizzatore tramite l'apporto di Wendy Carlos, eh, che è stato uno dei, dei più grandi pionieri nel, nella, nella musica elettronica già dagli anni 60 e 70, che quindi trasforma queste, queste, queste musiche classiche in un qualcosa di più moderno, di più, di più avanzato. Anche con Lindon nel 1975 il compositore avrà un rapporto di, difficile con, con Kubrick. Leonard Rosenman, che è stato un grande compositore, anche, anche premio Oscar, eh, Scrive delle musiche appositamente per il film che però non verranno utilizzate, fondamentalmente quello che gli verrà richiesto sarà di riorchestrare riarrangiare eh, alcune musiche come la Sarabanda di Handel, cioè Barry, ma questa è usata in tantissimi film, tantissime pubblicità eccetera eccetera, e come il British Grenadiers che è un, una musica militare tradizionale dell'esercito inglese. Nel 1980 esce un altro capolavoro incredibile, Shining, tratto da un di Stephen King che tra l'altro non amerà particolarmente la sceneggiatura del film e poi ne scriverà lui uno per una serie televisiva che però avrà ovviamente un successo di gran lungo inferiore a quella che ha avuto il film. Ancora una volta Kubrick non vede la necessità di, di fare una, una score originale, si rivolge ancora a Wendy Carlos come era stato nel 1971 per Arancia Meccanica e Carlos prende il materiale della Sinfonia Fantastica di Berlioz e lo Rivede e lo rivisita secondo la veste elettronica che era la cosa che gli veniva particolarmente, particolarmente bene eh, Kubrick è molto soddisfatto del risultato e Carlos, gasato come dire, dall'entusiasmo insolito del, del regista ne scrive innumerevoli versioni secondo diversi mood in modo da poter dare a Kubrick una sorta di library tra, tra cui scegliere il mood giusto per, per, ogni, per ogni scena che avrebbe girato nel film ma Kubrick non gradisce e poi alla fine succederà che eh, di Carlos verrà utilizzata veramente pochissima pochissima della musica che lui avrà scritto lui scriverà decine di pezzi ma ne vanno utilizzati circa 3 o 4 eh, utilizzare invece musiche di Bartok, di Penderecki e di Ligeti ancora eh, molte volte Kubrick cosa fa? prende le, le, le musiche, le smembra molte volte le mette una sopra l'altra crea un effetto veramente disturbante, veramente allucinante che però sarà una delle, come dire... Una delle chiavi di volta del successo, del successo di Shining nonché del, della sua cifra stilistica, estetica e artistica. Come avete visto Kubrick continua a ritenere che non sia alla fin fine necessario avere una score originale fatta appositamente per i suoi film e continua quindi a usare delle musiche preesistenti che mette nelle sue, nelle sue creature fatte di celluloide. La prossima puntata faremo il focus su 2001, Odissea nello spazio, forse il suo film più famoso e vedremo come sono state utilizzate le musiche, di chi erano quelle musiche e soprattutto chi è stato il fortunato compositore che questa volta ha avuto la peggio nei suoi confronti. Alla prossima puntata!